La la la In questo modo con i baffi non mi riconoscerà nessuno. Ciao Lallo. La la la Ciao Lallo. Chi è Lallo? Sei tu? Io? No, no, no, no, no. Io non sono Lallo. Sono Aspetta, Lillo. Ti posso con... Mi chiamo Lillo. Si ti posso controllare bene qui i baffi? Quali baffi? No, non mi toccare che mi Ah! Mi è staccato i baffi! Brutta cattiva. Ti volevo fare uno scherzo, va bene? Sì. Non mi hai riconosciuto subito però, eh? Sì che ti ho riconosciuto subito. Ah, cosa stai facendo? Hai inventato il cerchio? L'hai inventato tu questo cerchio? Mm. Ah, hai inventato la ruota. Mm. Brava, brava. Ah. Pi, pi, pi, pi, pi. Ah, sono stanco, oggi sono stato nella città dei pappagalli. Ti era piaciuto? Ma sì, è bellissima la città de... Ci sei mai stata nella città dei pappagalli? No Eh? No Ah, vedi? Ti racconto com'è? Là, guardate Io lo metto qui Lo passo attraverso Mamma mia, che grandi cose Facciamo questa sera Senti, ma Ti sembra una cosa normale? Che cosa? Senti, mi fai vedere il lavoretto che abbiamo fatto prima? E? Eh? Qual è? Il libricino che stiamo facendo. Lo vogliamo far vedere? Ma certo! Allora, stiamo facendo, cari amici, un libricino con i gatti. E che cos'è questo? Un cono gelato. Spesso. Un cono gelato. Questo Ma è un cono gelato che abbiamo ritagliato. Ti togli un attimo il becco? Guarda, eccolo qua. Un cono gelato. E poi? Poi un cappello un cappello Eccolo qui. troppo vicino ecco qui un cappello da gatto poi una maschera una maschera una maschera benissimo poi un bel vestitino un bel vestitino con le righe aspetta mettiamolo lì che si vede meglio ecco così si vede meglio oh, mamma mia tutto brillantoso e, e cosa sono quelle cose poi poi ciao Ecco, un gatto. L'hai fatto tu? Sì. Che carino. Anche il grembiolino. Brava, brava. E si brava. chiama Sole. E si chiama Sole. Vedete? Lei ha messo qui il velcro e si può attaccare. E ha fatto tanti vestitini, tutte queste cose che si attaccano con il velcro. Qui. Eccolo. E questo che cos'è? questo qua, questo qua, che cos'è? È. È... Il cono è una cosa, un, è un gusto. Un gusto da attaccare sul cono gelato, fai vedere sì. come funziona. Quello è il cono gelato. Questo è il cono gelato e questo è il gusto cioccolato. Fai vedere come si mette, mettilo lì sul foglio. Ah, vedete, vedete. Chiari? Mmm, miam miam. Ragazzi, questa ragazza qui è proprio forte, eh. <coughs> Vediamo un po' tutte le cose. Allora, qui ci sono le materie della scuola italiano italiano italiano non le so poi non le... matematica matematica poi eh, io che... sono stata a scuola oggi tu sai quali sono le materie pappagallese eh, lezioni di volo lunedì facciamo lezioni di volo martedì pappagallese e mercoledì eh, non facciamo niente non mi ricordo più facciamo niente Il giovedì non facciamo niente il venerdì eh, si fa festa, il sabato è eh, sciopero e la domenica eh, si fa a casa. Noi andiamo a scuola noi pappagalli solo il lunedì. Tu quanti giorni ci vai a scuola? 5. Così tanti? <ride> noi solo un giorno, solo il lunedì. E quando andiamo a scuola il lunedì cantiamo sciopero, sciopero, sciopero. Noi lo cantiamo quasi mai. No, non fate mai sciopero? Quasi mai. Mm. Di venerdì non cantiamo quasi mai sciopero. E con, conosci la canzone dei pappagalli? No. Lo sai che io so cantare benissimo? E cantalo. No, no, no, stai zitto! Ma come? Sono bravo. Mi dicono a scuola che io canto benissimo. Ma non sei più bravo. Quando canto io scappano tutti. Appunto perché, sei, perché non sai cantare? Non è vero, io sono bravissimo. Tu canti così! La la la la la la Ma che fai? Sembri una gallina! E tu sembri uno stupido! Vabbè. Vi saluto, amici. Ciao! Ciao.